Ciao ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Seba Clasher E oggi andiamo a fare Un video un po' diverso dal solito raga Andrò a portare una nuova serie Comunque scrivetemi qui sotto nei commenti se poi questa serie vi piace E dicendo di portarla appunto avanti Questa serie si chiamerà La reaction sui miei primi video sul canale youtube, esatto raga su youtube la reaction del dal 2018 comunque vi ringrazio per i 212 iscritti però vorrei andare un po' più avanti nel senso il mio obiettivo è quella dei 1000 per cui per cui raga, poi ho visto tra l'altro che molti di, dei miei video vengono visti da persone che non sono iscritte al canale per cui raga vi consiglio di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanellina e mettete un bel mi piace a questo video e a tutti gli altri bella raga noi ci becchiamo ok ragazzuoli eccoci qua siamo sul mio desktop intanto se vedete l'epic launcher aperto è perché sto scaricando un gioco che si chiama Rogue Company vi lascio il link qui sotto in descrizione per, appunto, per scaricarlo comunque raga in più vi lascio Dai un altro andiamo a vedere un video un pochettino più ecco live di cazzeggio di un'ora e 26 minuti col 59 mi dà fastidio ragazzi ecco già, già sta cosa non mi piace allora allora andiamo andiamo a vedere ah, intanto vabbè ragazzi vi ringrazio per le 3794 visual facciamone arrivare a 4k e poi magari ci sarà anche uno speciale o adesso vediamo cosa fare mm, Andiamo a vedere gameplay di Roblox con Capitan Gabibbo Episodio 1 Poi questa serie qua raga, non l'ho neanche mai più portata sinceramente Se la volete scrivetemi qui sotto nei commenti di riportare Roblox Mad City con qualcun altro o anche da solo Comunque scrivete qui sotto nei commenti e andiamo a vedere questo video Comunque spero YouTube che non mi dà il copyright, perché poi tra l'altro i video sono anche miei, per cui non potrebbe darmi il copyright. Intanto vedo già ben 6 like, per cui 0 dislike, questa cosa mi piace, grazie YouTube almeno per avermi messo, per farmi mettere 6 mi piace. Ok, adesso torniamo indietro, tutto dall'inizio, e vediamo che cosa accade. Ah, allora, aspettate... Ok già la intro è un sbaglio perché li vede un Camtasia aperto non so Giusto? <ride> ok ragazzi. Oggi... Già abbiamo anche E qui ho cambiato appunto anche voce Andiamo avanti Oggi siamo in Roblox di ieri ma ieri ci sono stati dei problemi tecnici e per cui siamo oggi di nuovo a registrarlo lasciami a me vabbè da notare che non sto laggando niente in questo video di roblox si chiama man city giusto? si giusto, pensate che su roblox si chiama robot esatto mm. c'è un altro appoggettivo no, questo. No. dove? Eh, mm. Ok, intanto stavo registrando bene alle 11:21 del 6 eh, ah, del 6 metti, tu. Ora oh, vieni eh, sì. sulla strada. Ah, Ben a 9 minuti, facciamolo da tipo sui 13 minuti. Poi tanto ci sono tutti i pezzi da tagliare, tutte queste cose. Andiamo a vedere un video, vediamo un attimo. Sto pensando perché, ecco, andiamo a vedere questo: come creare un canale YouTube. Da notare la copertina, ragazzi. Io, cioè, raga ragà, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. A, a fare questa reaction io non ce la faccio più. Per cui raga, vi prego, per supportarmi, lasciate un mi piace a questo video. Vi prego, vi prego. Arriviamo almeno a 10 like a questo video per il momento. Poi se li superiamo, proviamo a superarne ancora. E comunque iscrivetevi ancora al canale se non l'avete già fatto. Ora proseguiamo. Ok ragazzi, io comunque non ce la faccio più, cioè, va bene, andiamo avanti, facciamo questo video, non, non mi ricordo più com'era Allora, da notare che l'ho... Eh, bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui, per... in questo nuovo... Ok, ok, intanto non mi mettevo in pausa, intanto ho 26 visual, 0 like e 1 dislike, intanto da notare che mi... Vabbè... Però, però va bene, sono particolari Mi hanno messo lo stesso su tutti i video il link Quello che appunto vi dicevo all'inizio di risparmiare fino all'80% su Tidal Perché forse l'ho messo in un video non Me l'hanno messo YouTube, me l'ha messo su tutti Comunque va bene, c'era solo un dislike Però andiamo a vedere com'era questo video Proseguiamo Ok raga intanto non si vede una ceppa di nulla Andiamo a vedere come perché Allora io un canale YouTube ce l'ho e quello e devo sto registrando Però adesso canto. Ok ragazzi Ho spirato con un altro account ok sinceramente non mi ricordo neanche come facevo a fare queste animazioni mentre ero tipo live barra registrazione so. però da notare anche quando era in piccola live o, o non lo so sta che non stavo laggando però va bene proseguiamo raga non ce la faccio più non ce la faccio più non ce la faccio più non so neanche perché ho iniziato a fare questo video comunque raga se mi volete bene, volete sostenermi, anzi mi dovete sostenere ovviamente, iscrivetevi al canale qui sotto se non l'avete già fatto, attivate la campanellina e lasciate un bel mi piace qui sotto e ovviamente seguitemi su Instagram, link è tutti qui sotto in descrizione e anche per risparmiare fino all'80% su Tida, comunque lì dietro non guardate perché c'è un po' di casino, dopo devo mettere ancora a posto. Perché poi tra un po' quando cambierò casa prendo anche il green screen Mi allargo anche con lo studio e tutta sta cosa Comunque raga, bella a tutti E noi ci becchiamo al prossimo video Bella raga